Andare, andare col tormento, andare senza sapere bene dove e pensare che fosse normale l'angoscia che dentro provavi tu. Poi cercare di non pensare, continuare a vivere senza capire quanto fosse strana e originale l'impressione che mi facevi tu. E scacciare da te quei fantasmi, lottare e infuriarti per annientarli, credere ancora alla magia di un sorriso, trovare in te una speranza in più. Avrai quel tempo che mi hai dato, che ho vissuto, osservato in cuore come prezioso pegno. Avrai la voglia di tornare a quel sentiero che ci recava lenti a quella spiaggia immacolata, che regalai miei sogni il nostro primo ba. sentire, sentire forte il cuore palpitare in gola fino a soffocare pensavi davvero che fosse normale quell'emozione che provavi tu ma non lo sapevi quanto eri speciale che voglia d'amore esplodeva in me che fantasie facevano sbocciare quelle espressioni che avevi tu. Amare, amare senza pensare è la lezione che mi insegnasti tu. Come la terra che bacia il cielo, incosciente amore di gioventù. la vita che ti riempirà di affetti che ti farà grande forte ed importante un giorno sentirai ancora l'impulso di ritrovare dentro te la traccia di un passato dove hai lasciato il tuo cuore sanguinante sulla sabbia